A seguire eh, grazie Presidente, io farò un intervento molto celere. Eh, questi emendamenti traggono seguito da atti di indirizzo insomma, votati in aula giusto prima di Natale che riguardano i centri di formazione professionale, quindi per assicurarne quelli che sono i servizi essenziali quindi le, le pulizie, le sanificazioni, ma anche i soldi necessari per eh, assicurare che il personale, eh, il personale che poi dovrà portare avanti, dei docenti, eh, le scuole di formazione professionale nei, nei prossimi anni, potre, potranno insomma, eh, essere individuati tramite queste risorse e, e i corsi eh, di conseguenza attivati, come è avvenuto per ogni anno. Quindi si va nel, nell'indirizzo di ricoprire dei, dei servizi essenziali per i centri di formazione professionale. Grazie,